artisti, molti, certi artisti, molti artisti generosamente offrono la loro platea. Beh, io ho fatto un po' di più, oltre che la mia platea, mi ho fatto il mio disco e lui si chiama Antonio Carluccio. Cari amici di Fare Musica e dintorni, sono a prendere un buon caffè con Antonio Carluccio. Ciao Antonio, ciao, ciao grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti. Soprattutto il giorno dopo il grande esordio no? di, questo, di questo brano. No? Antonio eh, è l'ospite diciamo, del disco di Fiorella Mannoia eh, col, suo bano, col suo brano Creature. Antonio, raccontaci, Creature. Creature è un, è un brano in napoletà, Nasco a Napoli, quindi parte della mia vita l'ho passata lì e Napoli è una parte indelebile della mia crescita, del mio vissuto quindi nel mio disco ho voluto eh, dedicare una canzone alla mia terra e, e quindi ho scritto Creature, che, un testo tra virgolette anche un po' autobiografico Chiamo Carlo Di Francesco che è un mio amico di vecchia data perché è un grande produttore per fargli ascoltare diciamo, tutti i brani del disco, così come consiglio amichevole, insomma, ho detto ho fatto questo lavoro, dimmi cosa ne pensi. Lui è rimasto molto colpito da, dal mio lavoro e soprattutto da, da questo brano che ha detto assolutamente voglio scappare a casa e farglielo sentire a Fiorella perché ho un'idea per te. Dopo 3-4 giorni che era sparito nel nulla mi chiama e mi dice qual era l'idea. L'idea era quella di inserire questo brano nel disco di Fiorella che stava per uscire e la cosa assurda è che mi ha chiesto di duettarlo insieme a lei quindi è stato un regalo meraviglioso un atto di generosità pazzesco Un incontro con Fiorella Mannoia per provare insieme Guarda, è successo tutto po in pochissimi giorni, dalla telefonata ci siamo visti praticamente il giorno dopo, io sono andato a casa loro e ho conosciuto lei che è una persona generosissima, che è stata molto onesta, come ha detto Antonio, donno, ha scritto una cosa che in realtà avrei voluto scrivere io, ma non la so scrivere perché non so scrivere in napoletano, ma è una cosa che mi è piaciuta al giorno istante che l'ho ascoltata. e Voglio farti questo regalo, voglio regalarti uno spazio che in questo momento storico difficilmente si regala a un cantante, un cantautore emergente. Ti regalo una traccia del mio disco, questa è stata una cosa per me meravigliosa. Ieri sera è stato il coronamento di questo il incontro sonno. diciamo sogno. insomma hai aperto questa diciamo questa questa opportunità no? che ci auguriamo che insomma che molti artisti possano ecco, replicare no che sì. è stata brava ecco nel credo che sia la sua un'idea geniale lei ha associato questa diciamo questo regalo questo dono l'ha associato al, al caffè sospeso che è un po' questo rito che c'è a Napoli di entrare in un bar di prendere un caffè e di lasciarne un altro pagato per una persona che magari ne ha, ne ha più bisogno e che non ha la possibilità di pagarselo e lei lo fa nella musica, cioè in questo momento storico dove i cantautori emergenti fanno fatica a trovare spazi dove potersi collocare se non nei talent eh, lei ha avuto questa pensata, cioè lasciare una traccia sospesa per un cantautore emergente, per un interprete emergente in cui uno crede, se tutti i più grandi big della musica italiana facessero questa cosa, ecco, magari oltre ai talent ci sarebbe altro spazio. <totipo> che Questo è chiaramente uno dei brani del tuo album che è in uscita. Il mio album adesso è stato Missaggio, Mastering, eccetera, cioè eccetera, sarà in uscita credo dopo l'estate. La programmazione è ancora.. le date precise ancora sono da definire, però credo sì, settembre, ottobre, insomma, quelle saranno. Sarà il periodo in cui spero di uscire col mio album. Uscirà forse prima un singolo e poi spero di fare una presentazione del mio album. Eri ospite, a, chiaramente alla tappa romana, no? Del... Di, del, del tour e quindi fiorella Mannoia personale, eh, ad un parco della musica, ci saranno ancora altre tappe in cui l'accompagnerai. Il 27 saremo a Napoli al Teatro Augusteo e sarò ospite anche lì, ovviamente è il brano dedicato a quella terra e quindi mi hanno rinvitato, io ci vado volentieri perché l'emozione ieri sera è stata fortissima e non vedo l'ora di riprovarla ovviamente perché il pubblico di Fiorello è un pubblico attento, innanzitutto è un pubblico che ascolta i testi, che ascolta la profondità de, delle parole e creatura è una canzone che ha bisogno di quell'attenzione. Cosa ci aspettiamo da Antonio per i prossimi mesi, per i prossimi giorni? Insomma cioè, oh, Hai delle date dove possiamo eh, venire qua ad ascoltarti, hai eh, programmato in questo, in questo momento sto programmando sicuramente delle date estive, eh, però sono molto più concentrato sulla Su realizzazione, e la produzione del la produzione della, diciamo, del della mia opera prima, si può dire così, sì. Beh, insomma sulla, sulla falsa riga un po' di, di creature, insomma, ci saranno anche altri brani o è una produzione? È una produzione. Assieme? è una produzione a sé, creature avrà una vita a sé sia nel mio album che nell'album di Fiorella. Io sono, sono un cantautore che comunque. Essendo un chitarrista, il mio disco sarà molto chitarristico, amo il suono della chitarra, amo la composizione chitarristica con, con la ricerca di melodie che comunque ci appartengono che strizzano l'occhio alla mediterraneità perché in realtà sono figlio del, del Mediterraneo sono un fantastico terrone quindi cerco nella musica di, di far uscire quest'anima spero che ci sia spazio in questo momento storico per questa tipologia di musica sto riscontrando molt, molta attenzione verso creature ma anche verso l'ascolto di tutti gli altri brani Vedremo se il pubblico ammirà la mia musica, questo lo scopriremo vivendo. Sicuramente perché la bella musica, come poi diceva ieri uh, Fiorella nella, nella sua intervista con noi, uh, la bella musica poi resta e noi siamo certi che questo sarà per te un trampolino di lancio, ma insomma ci auguriamo che magari al più presto possiamo averti ancora qui a fare un no, ritorno. Tornerò, tornerò a cantarvi qualcosa e a presentare il disco sicuramente, se, se, se vi andrà. Assolutamente, ti aspettiamo e ti ringraziamo per il tuo tempo. Grazie Antonio e buona serata buona a, sera tutti a tutti gli amici di Fare Musica e di Intorni. Ah, noi adesso faremo un caffè sospeso.